Adri! Adri! Cazzo ci fai attaccato il muro? L'ho visto in un porno! Cosa vuoi? Devi smetterla di drogarti la sera. Ma da quando ti importa di me? No, Adri, non hai capito. La droga è finita! Ah. Allora dobbiamo andare a prenderne dell'altra. Andiamo, andiamo, andiamo! 24 kg di hashish ok, 36 kg di marijuana ok, 4 decagrammi di MET, e ciù, già drogato, 10 litri di acido gamma idrossibutirrico, ma che cazzo? Ok andiamo, Sì, cazzo, perché avete delle piantagioni qua sotto e non me l'avete mai detto, te lo chiedi anche? No sinceramente non capisco, e questo è uno dei motivi. Quello sì che è un bel buco. Ok, buttiamo giù questo zaino e vediamo se ci sono degli intrusi che vogliono rubarmi la droga. Ma basterà uno zaino per fermarlo. Finora sono sempre morti sul colpo. Vado a prendere il cadavere. Adri, ma che stai facendo? Inizi senza di me. Ho sniffato un po' di indole. Passo, passo, passo, passo. Adri, perché non ci stiamo fermando? La droga è qua. Le piantagioni buone sono avanti. Passo. Non mi passo, serve la fottuta telecronaca. Passo? Eh, ciù, la vedo solo io con la roba volante. Io in realtà ne sto vedendo sei.